affinché possa purificare ogni singolo centro energetico affinché possa purificare ogni singola cellula tutti i nostri corpi sottili e l'intero nostro essere affinché possiamo riallineare la nostra parte umana la nostra parte divina diamo il permesso a dio e all'arcangelo michele di purificare il dodicesimo chakra l'undicesimo chakra il decimo chakra il nono chakra, l'ottavo chakra, fino ad arrivare al settimo chakra, la porta di connessione con la nostra parte superiore. Diamo il permesso a Dio, all'Arcangelo Michele, di purificare questo centro, di riequilibrarlo di liberarci da tutti i pensieri negativi, da tutto ciò che ci sta impedendo di avere intenzioni elevate in allineamento con l'amore più puro. Liberiamoci dalle paure, dai blocchi, da tutto ciò che ci sta impedendo di essere umani e divini in terra. Inspirate ed espirate. Ora l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele scendono fino al sesto chakra, chiamato anche terzo occhio, il centro della visione. Liberiamoci da tutte le immagini distorte della realtà, da tutto ciò che ci sta impedendo di vedere chiaro, di vedere la vera verità di riconoscere i messaggi divini allineati all'amore più grande liberiamo questo centro da tutto ciò che ci ha creato dolore e sofferenza diamo il permesso all'arcangelo michele di guarire questo centro e di aprirci alla visione del solo amore della sola verità saggezza e integrità inspiriamo ed espiriamo profondamente Ora l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele discende fino al quinto chakra, il chakra della comunicazione, quel centro che ci consente di dire sempre la verità. Diamo il permesso a Dio e all'Arcangelo Michele di guarire questo centro affinché possiamo parlare quando è giusto parlare stare in silenzio quando non è necessario parlare liberiamoci dalla paura di dire sempre la verità liberiamoci da tutto ciò che ci impedisce di esprimere verbalmente la nostra visione spirituale affinché la nostra anima possa cantare possa parlare inspiriamo ed espiriamo profondamente Ora l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele scende fino al quarto chakra, il portale sacro, il nostro sacro cuore. Bisogna perdonare, dice l'Arcangelo Michele, bisogna lasciare andare la rabbia, il rancore, che tutto il dolore e la sofferenza legate al presente e al passato possa essere guarito e perdonato che tutte le emozioni negative che tutti i sentimenti di rabbia e di rancore possano essere trasmutati in pace perdono luce amore e guarigione che questo centro ci consenta di comunicare col nostro bambino bambina interiore che questo centro possa aprirsi a ricevere il sé superiore nell'amore. Inspiriamo ed espiriamo. Ora l'energia del sé superiore dell'arcangelo Michele discende fino al quarto chakra, il centro del nostro pieno potere, il plesso solare, dove risiede il potere personale e spirituale di far valere la nostra verità. Diamo il permesso a Dio e all'Arcangelo Michele di tagliare tutte le corde energetiche tra noi e tutte quelle persone che ci prosciugano energeticamente, che ci fanno del male, che ci vogliono male. Perdoniamo, lasciamo andare, ma diamo il permesso di tagliare le corde affinché vi siano solo connessioni di luce e di amore e che tutto ciò che non è amore... Si è messo nelle mani del creatore che sa cosa deve fare inspiriamo ed espiriamo profondamente ora l'energia del sé superiore dell'arcangelo michele discende fino al secondo chakra il centro della sessualità e della creatività Permettiamo a Dio e all'Arcangelo Michele di guarire questo centro da tutto ciò che è opposto all'amore, che possa essere rimesso in equilibrio, che possiamo guarire le ferite del passato legate a una sessualità sbagliata, legate ad abusi, violenza, qualunque cosa possa esserci capitata in questa vita o nelle altre vite diamo il permesso di guarire questo centro affinché possiamo esprimere al meglio la nostra creatività la nostra anima si esprime creativamente inspiriamo ed espiriamo profondamente ora l'energia del sé superiore dell'arcangelo michele discende fino al primo chakra il centro che ci consente di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra che ci consente di manifestare dall'invisibile al visibile che ci consente di essere mani terra in nome dell'amore per creare la nostra realtà una realtà di amore di pace di guarigione una realtà di abbondanza liberatevi dalla scarsità la scarsità non vi serve in questa vita in questa vita è necessario prosperare nella prosperità e nell'abbondanza voi potrete aiutare. Inspirate ed espirate profondamente. Essere esempio di amore in terra significa vibrare con sentimenti di abbondanza. Non scoraggiatevi, non rinunciate ai vostri sogni più ambiziosi dell'anima. L'anima sogna in grande l'ego vi vuole miseri poveri piccoli e impotenti lasciate andare l'ego inferiore a dio e all'arcangelo michele se volete essere divini e umani insieme in questa esperienza terrena inspirate ed espirate ora Date il permesso a Dio all'Arcangelo Michele di radicare la vostra energia purificata e liberata da tutti i sensi di colpa, da tutti i sensi di dolore, di sofferenza e di scarsità. Diamo il permesso di radicare l'energia sempre più giù, sempre più profondamente, discende attraverso le vostre cosce, le ginocchia. I polpacci le caviglie la pianta dei vostri piedi scende sempre più giù sempre più profondamente si creano ora delle radici robuste e profonde fino ad arrivare al centro della madre terra incontrando il cuore della madre terra la madre terra accoglie questo amore sacro divino, lo accoglie nel suo sacro cuore e restituisce questo amore in un interscambio di luce e di amore. E ora l'energia della terra risale, risale sempre più su, attraverso le radici fino ad arrivare ai vostri piedi le caviglie i polpacci le cosce fino ad arrivare al primo chakra la madre terra risana le vostre cellule i vostri muscoli risale risale fino al primo chakra al secondo chakra al plesso solare risale fino al cuore risale alla gola al terzo occhio alla corona fino ad arrivare al dodicesimo chakra del sé superiore e ora questa energia riscende fino al centro della madre terra e risale al sé superiore in un interscambio di luce di amore di pace di guarigione, di protezione, di abbondanza, di verità, di saggezza e di integrità. Anime infinite, l'Arcangelo Michele è qui con voi per proteggervi, per custodirvi. Molte sono le domande all'universo a dio alla giustizia divina universale in riguardo a questi tempi così difficili in riguardo a questi tempi di grande transizione vibrazionale ed energetica cari operatori della luce non potete permettervi di cadere nell'ego l'ego vi trascina in basso l'ego vi distrugge e risucchia la vostra energia vitale guardate il mondo con gli occhi dell'amore guardate il mondo con gli occhi della nuova terra non cadete nel gioco dell'ego che vi vuole distruggere vuole distruggere i vostri sogni vuole distruggere la nuova terra è importante creare da uno spazio sacro è importante creare nell'amore è importante perdonare le anime che non hanno luce non hanno una visione di amore della loro realtà queste anime così oscurate se voi avrete il coraggio di perdonare riuscirete a vedere uno spiraglio di luce laddove è buio riuscirete a manifestare i vostri sogni Pregate per l'intera umanità, pregate per gli animali, pregate per la madre terra che sta gridando aiuto al cielo, aiuto all'universo, aiuto alla giustizia divina. Vi chiedo con amore di invocare giustizia divina di amore le vostre preghiere sono determinanti per la manifestazione di un nuovo paradigma di amore smettete di credere nella distruzione smettete di invocare le forze che vi scoraggiano abbiate il coraggio di brillare dove tutto è buio abbiate il coraggio di parlare dove tutti omettono e stanno in silenzio abbiate il coraggio di agire laddove tutti non osano abbiate il coraggio di essere esempio d'amore in terra perché la missione la vostra missione è quella di brillare nelle tenebre e portare luce dove c'è l'oscurità gli aiuti spirituali ci sono e arriveranno abbiate fiducia e continuate a pregare e a chiedere il nostro aiuto in nome della giustizia divina io sono l'arcangelo Michele e sono qui per assistervi per proteggervi e per guidarvi in questa vita vi chiedo di uscire dal dolore e dalla sofferenza vi chiedo di ritrovare la gioia del vostro bambino interiore molte anime perse avranno bisogno di voi chiedete a dio come posso portare il mio servizio divino sulla terra mostrami la via per essere esempio di amore in terra mostrami la via per vivere il mio scopo divino le vostre intenzioni pure di amore saranno ascoltate le vostre intenzioni pure di amore saranno accolte e si aprirà in voi la strada ma dovete uscire dalla paura di osare dovete uscire dalla paura di agire Dovete uscire dalla paura del giudizio. Vi invito a lavorare per uscire dalla maschera dell'ego. E così è e così sia. Grazie, grazie, grazie. È fatto, è fatto, è fatto. E così è e così sia. Ora, per sempre, e per l'eternità.